Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Carissimi, tante volte noi diciamo, è un po' la mission del nostro canale, che noi cerchiamo di fare ricerche bibliche sulla scrittura. Poi è chiaro che dobbiamo per forza contestualizzare i testi nella cultura e nelle tradizioni ebraiche medio giudaiche dell'epoca di Gesù. Gesù alcune le cose le accoglierà altre le casserà e lo sappiamo. Oggi vi voglio raccontare in questa curiosità una storia che è una storia anche un po' strappalacrime densa di contenuti teologici ma a differenza di quello che dovrebbe fare un narratore esperto io la lascerò sospesa perché sono convinto sono convinto della vostra, del vostro amore della, sulla scrittura, della vostra conoscenza di episodi del Nuovo Testamento e allora faccio una scommessa con me stesso, lascio sospesa la fine di questo racconto perché la fine la metterete voi, perché confido, nella, eh, nella, sono certo, della vostra conoscenza biblica. A proposito, parentesi, il nostro è un canale che... Se, si dovrebbe diffondere se fosse possibile ovviamente alle persone interessate quindi vi chiedo di iscrivervi se non l'avete ancora fatto attivare la campanella che vibra così tutte le volte che usciranno in genere una volta alla settimana escono circa quattro notifiche e però non lo decido io lo decido i ragazzi di là fatelo conoscere fate iscrivere e, per queste curiosità e per queste pillole di sacra scrittura e i nostri, le nostre dera shot Chiusa parentesi. Sotto il monte del tempio c'era una grotta, una grotta che veniva usata per camera di compensazione da eventuali tombe che avrebbero potuto esserci sotto al tempio e quindi avrebbero potuto contaminare l'aria sacra. La conformazione geologica Morfologiche quindi del del monte Moria, quello su quale la tradizione viene definito così è stato eretto il tempio da Salomone, area però definita peraltro da, da Re Davide, come voi ben sapete, la famosa Aia no che ben si prestava alla costruzione, ecco era già stata di fatto scelta proprio per perché poteva essere un luogo puro, cioè non contaminato da cadaveri o da sepolture arcaiche dei Gebusei o comunque di qualunque popolo cananeo che fosse transitato o si fosse stanziato a Gerusalemme. Dentro questa grotta venivano fatti, fatte partorire donne i cui figli maschi sarebbero stati cresciuti nell'area del Tempio, sotto questa grotta, fino ad avere un'età un che gli avesse permesso, visto che erano puri, di aiutare i sacerdoti a preparare l'acqua lustrale, cioè quella famosa acqua fatta appunto di acqua pura, che adesso vi dico dove, le ceneri della vacca rossa, secondo quello che ovviamente... La, la, la Bibbia nel Levitico definiva per la preparazione dello Yom Kippur, che era per la purificazione da contaminazione estrema dei cadaveri, la purificazione dei sacerdoti, la purificazione del sommo sacerdoti il giorno del Kippur, la purificazione del popolo durante la liturgia dello Yom Kippur, il gran perdono, la purificazione dal peccato anche ecco. questa costruzione. La fattura di quest'acqua veniva fatta in due modi. Questi bambini, partoriti proprio lì nel luogo più puro, più santo, più incontaminato di Gerusalemme da queste donne virtuose, liberamente, venivano eh, selezionati e aiutavano i sacerdoti a fare che cosa? I bambini dovevano andare alla piscina di Siloe, che era fuori dalla, dalla cerchia urbana, è di fatto vicino al monte Sion, ecco così ci capiamo, c'è ancora, eh, la, la, la, è stata rimaneggiata, un po' rivisitata dai bizantini però c'è ancora, era molto più larga ma c'era ancora quest'acqua pura, i bambini andavano con dei, noi chiamiamo bicchieri, contenitori di pietra, pietra ovviamente del tempio, scendevano da questi tori e su questi tori c'erano delle porte, non vi sto a spiegare la motivazione delle porte perché è complicatissima, prendevano l'acqua, la portavano fino al tempio, la distanza non era tantissima, 500 metri così direi ad occhio e croce se ricordo bene, poi la davano ai sacerdoti, i bambini dovevano prendere con le loro mani pure sante questa cenere, buttarla nell'acqua e fare vedere proprio, e buttarla nell'acqua e fare vedere che proprio la cenere era proprio una fanghiglia, i sacerdoti vedevano questo, immergevano degli altri legni, immergevano delle stoffe particolari che non vi sto a dire, perché lì veniva portato anche una pecora con le corna, quindi lasciamo stare questa, questa cosa, veniva fatta questa quest acqua lustrale, piena di cenere, questa fanghiglia, poi veniva allungata sempre con l'acqua dei bambini e poi era quella che veniva usata per i riti, finiamola così, l'acqua era stata presa, bisognava prenderla Siloe e questi bambini partoriti puri, è vero che c'è l'impurità della madre, però il bambino era partorito puro nel luogo più puro, doveva essere abilitato ad andare, prendere, portare quest'acqua e, e vedere che la cenere inserita da questi bambini nell'acqua fosse sufficiente per poterla consegnare ovviamente alla supervisione del sacerdote e da lì iniziare tutti i riti per la purificazione. Il bambino doveva vedere questo. E se un bambino non lo vedeva? O non poteva vederlo? Queste fonti dove sono? Mishnah. Trattato di Parà, capitolo 3, capoverso 2, 3 e 4, ma è ancora più interessante perché c'è rimando nel Trattato di Sukkah, quando Rabban Gamaliel Azaken, padre di Simon, quindi il maestro di Paolo, per una questione riguardante la capanna fa riferimento indirettamente a questo episodio, che quindi ai tempi di Gesù, era assolutamente acclarato dai tempi addirittura di Simone Azadik, due secoli prima. Quindi anche i tempi di Gesù, e poco prima, dei bambini dovevano nascere, appartati, a fare questo servizio, tra virgolette, sacerdotale. Erano santi, puri, senza peccato, né loro né i loro genitori. Però dovevano vedere questa cenere nell'acqua che loro avevano portato, l'acqua, dalla piscina di Siloe. Il resto lo capirete da soli. Ciao e alla prossima.